ciao e benvenuti in un nuovo video allora se come me per caso siete degli anni 80 quindi comunque le sopracciglia non sapete più cosa sono perché spinzettate folle oggi ho pensato di farvi questo video allora io sono sempre alla ricerca di sieri per eh, le sopracciglia e le ciglia che le rinforzino ma soprattutto che le facciano crescere quindi un stimolatore della crescita anche perché se sono arrivati a questi risultati è grazie a tanti sieri e quindi li mh, provo nel tempo e ne sto provando davvero tanti ce ne sono tantissimi in commercio alcuni più famosi, altri meno alcuni molto costosi, altri meno quindi ho detto facciamo una carrellata dei più comuni, quelli che si trovano sempre in giro ed è che però... Vediamo se funzionano o se è tutta pulcita. Allora, intanto ve l'ho detto in altri video. Uno che mi piace tantissimo, ma che non ho qui materialmente, ma magari riesco a trovarvi una foto e ve la metto con una clip qualcosa, è quello della Mavala, che ha un pennellino mm, che somiglia molto a un mascara. A un mascara a un, eh, a uno smalto pennellino, cioè l'applicatore uguale con il pennellino piccolo sembra bianco ma poi si asciuga io lo uso la sera, lo lascio di tutta la notte ed effettivamente quella ha un buon rapporto qualità prezzo e funziona se vi devo dire aspettate perché li ho qui a proposito, sapete tutte le pochettine che troviamo nei canali dell'avvento utilissime per dividere i prodotti ed se vogliamo dire un prodotto che funziona ma funziona davvero tanto io vi ho mh, messo da parte questo mini set che ci era arrivato e l'avevamo aperto in un unboxing da qualche parte questo è un marchio che si trova grande, questo è grande è un marchio che si trova mh, da Sephora, forse anche su Look Fantastic, ma da Sephora sicuro questo era un set con tre prodotti che avevano, eh, aspettate che lo, lo posso anche riaprire adesso ed così ve ne parlo perché ve ne parlo veloce veloce veloce perché è un marchio costosissimo, ma davvero costosissimo? E questo mini set. Vedo che esce ogni tanto. Eh, su Sephora lo mettono in promozione, magari con una promozione o con uno sconto. Questi piccolini, ma quello full size costa tantissimo. Allora, qui abbiamo ecco c'è quello per le ciglia. quello per le sopracciglia, esatto, brown, che è fatto così, a pennellino, e poi c'è il mascara, che doveva essere rinforzante con vitamine. Lo dico subito, il mascara non mi è piaciuto proprio per niente. Il siero per le ciglia funziona, funziona effettivamente, sono più robuste e si spezzano meno e andando a struccarle, perché il mascara lo metto tutti i giorni il siero per le sopracciglia i prezzi ve li dico dopo prima vi dico il siero per le sopracciglia di questo funziona da paura funziona non solo benissimo ma se andate a eh, dopo un paio di applicazioni se sbagliate sbordate oppure lo fate in un punto diverso e non lo pulite subito vi cresce il peletto cioè, vi cresce quindi c'è una, una cosa mh, non credo di aver mai visto un prodotto del genere però qui l'avevo messo da parte perché ho segnato i prezzi perché ho i allora quel set piccolino che avete appena visto viene 68 euro però ci sono i tre prodotti se no abbiamo il mh, il mascara escludiamolo il mascara posso anche dirvelo 5,6 grammi 25 euro ma a me assolutamente non mi è piaciuto non sembra che non faccia davvero niente ce ne sono tantissimi altri andiamo con eh, le ciglia allora abbiamo lo 0,7 ml che è quello che abbiamo visto 24 euro se no il 4 ml che è il 4 ml è per 25 giorni di applicazione quindi quello grande che fa neanche un mese 120 euro andiamo con le sopracciglia 1 ml 24 euro 3 ml un mese di applicazione 70 euro il fatto è questo costa tantissimo ma funziona, sì, alla grande se volete un investimento magari con lo sconto da Sephora considerate quello però io ho detto qui ne parlano tanto di tanti altri proviamone qualcun altro magari ci sono vari sostituti quello di Mavala che non è, ho qui ma che vi ho già parlato quello di Mavala ci vuole costanza non è così immediato ci vuole costanza ah, quello di Mavala e tutti quelli che vi mostrerò adesso ci vuole costanza vedete dei leggeri risultati dopo dieci giorni di applicazione non è così immediato ma forse anche troppo potente quello <ride> di grande gli altri ci vuole dieci giorni una settimana applicato costantemente io la uso la sera così tutta la notte resta su alla sera 10 dieci giorni vedete i risultati eh, tranquillamente e durano anche un pochino di più un mese di trattamento, un mese e mezzo lo fate tranquillamente, se siete costanti per vedere i risultati ma adesso iniziamo e ho detto mm, voglio provare il super low cost questo è il super boost Lush and Brown Serum di Catrice c'è ne esistono tanti ne esistono Essence, Revolution ormai tutti i marchi lo fanno e allora ho detto lo voglio provare 6 ml, 5 euro e 95 dai 120 euro ai 6 euro quindi ho, avuto, ho detto, lo proviamo allora, cosa vi posso dire? non è malvagio eh, se volete magari solamente andare a chiudere un qualche peletto oppure solo rinforzarle un attimo è malvagio in eh, qualcosina si nota non è dire acqua fresca no assolutamente eh, non ti farà crescere sicuramente i peletti che non ci sono ma quelli che già ci sono li rinforza ed eh, sono un po' più lunghini quindi per ciglia e sopracciglia mh, non fa miracoli ma non è neanche malvagio come potevo aspettarmi quindi fateci un pensierino e io intanto lo appoggio allora altri due ultimi due che ho testato nel momento super chiacchierati, super pubblicizzati, super, super tutto questo è Airburst Airbus è famosissimo per le sue vitamine per capelli, per anche altri prodotti mm, Verrà ne parlerò sicuramente ne ho già parlato? forse ne ho già parlato? non mi ricordo e comunque sia sì, ok, ma tranne il prodotto per le, volumizzare i capelli che è quello che io adoro, quello lo adoro tantissimo. Ecco, ve ne ho già parlato perché ho parlato del prodotto per volumizzare i capelli alla Francesca Cacace. Questo è il siero, Lush and Brown and Changing Serum, siero sublimatore, ciglia e sopracciglia, la confezione è un 9 ml e il prezzo è di 42 euro sul sito fanno degli sconti periodici quindi ed è, potete tranquillamente cercarlo sulle, sui su quegli sconti perché c'è questo dura un bel po' l'applicatore è diverso perché è fatto proprio a mascara che va a prendere bene le ciglia e pettina anche bene le sopracciglia allora l'applicatore mi piace anche se è un po' grandino cioè va bene per le ciglia per Le sopracciglia andiamo ad applicarlo anche intorno, dove magari non vogliamo, cosa vi devo dire? Funziona, cioè costanza, costanza è la parola chiave perché ci vuole costanza, ma dopo giorni, 10 giorni più o meno, diamoci in un range di 10 giorni, vediamo la differenza. Cioè, quelli che ci sono, sono più lunghi e vediamo che ne spuntano anche degli altri quindi funzionare non posso dire niente funziona assolutamente l'unica particolarità che devo dirvi è che se, con, soprattutto ecco perché dicevo che preferisco il pennellino e non l'applicatore perché se andando a pettinare le sopracciglia tendo un pochino a sbordare dove non c'è il pelo da far lavorare dove lui non può lavorare sul pelo va a lavorare sulla pelle nel mio caso e mi trovo dei... Mm, bruffolettini ma, ma piccoli proprio sotto pelle mm, stando attento e smettendo l'applicazione vanno via subito però è come se non trova un pelo su cui andare a fare efficacia allora va sulla pelle cioè eh, si dedica a lavorare sulla pelle mm. cosa ho fatto? perché è un prodotto che è valido io, io non dico col cavolo ma anche no l'ho travasato in un applicatore che avevo ed è vuoto e pulito di quelli con il pennellino piccolo in modo che posso andare a essere più precisa detto questo fine applicazione perché ora è proprio finito a fine applicazione sono dovuta andare a tagliare le sopracciglia troppo lunghe perché si erano allungate quindi che vi posso dire funziona assolutamente funziona ultimo di questo periodo ed è Sinceramente devo dirvi che è quello che ho preferito ehm, di Vera Lab. Lui si chiama Vera Pump. Io il marchio Vera Lab lo sto scoprendo, riscoprendo e apprezzando molto. Ehm, per via di tutta la sua politica, per tutta la sua filosofia di, dei prodotti. Ci sono prodotti che mi piacciono, altri che non mi piacciono e ve ne ho già parlato, non c'è problema a dirlo. Mm, questo è in questo caso 8 ml 22 euro e questo qua, vi posso dire che l'ho già ricomprato ha ah, l'applicatore in spugnetta in spugnetta, quindi è facile da applicare si può tamponare sulle, eh, sulle ciglia basta solo una specie di riga di eyeliner Solo, solo la ciglia e non cola ma nessuno di questi colava a dire il vero quindi non è un vostro problema e mi piace cioè, mi piace, funziona dieci giorni, sempre i classici qui ci vuole costanza dieci giorni si vedono i risultati mm, sono davvero più lunghe più forti, le ciglia sono più forti e vedi che quando ti vai a struccare ne perdi molto, me molto meno ne perdi meno quindi la differenza in questo punto si vede per le ciglia, per le sopracciglia e funziona anche qui. A me le fai i bucchetti, me li chiude. Quindi sì, funziona. Un prezzo che ci sta, ho detto 22 euro. Un prezzo che ci sta, una confezione che è un, ci sta. Mi piace, mi piace a mio avviso ed è promosso e funziona. Non vi dico, provate questo ed è perché anche se io non ci belagio niente quindi è un prodotto valido posso dirvi ed a me è piaciuto ad alcune ragazze ho letto che non sulle recensioni che non è, per loro era, non faceva niente non lo so a me ha funzionato quindi vi posso dire su di me oltretutto è, è un Made in Italy che aiutare Made in Italy non è mai male se vi sta antipatica le, la fondatrice, non compratelo, compratene altri, il prodotto è valido sicuramente. Questo sì, ed è a me piace l'ho comprato <ride> perché funziona ed è proprio che sia un buon compromesso tra un prezzo altissimo e un prezzo troppo basso. Costanza è la parola chiave, però, um, un mese, un mese, un mese e mezzo d'applicazione, poi potete fare uno stop anche. Di qualche settimana ed vedrete già la differenza dal prima al dopo che quando lo usavate come erano e quando l'avete smesso quando finirà il trattamento che tornano come erano prima insomma un po' un casino però comunque sia si vede la differenza basta e questo era tutto allora fatemi sapere se ne avete altri da consigliarmi che funzionano perché sono sempre ricerca di prodotti per soprattutto per le sopracciglia ma anche per le ciglia perché anche se le ho mh, Normali. Non sono lunghe, non sono rade, normali. Usando il mascara quotidianamente, un pochino di rinforzo ne hanno sempre bisogno. Ed eh, spero vi sia stato un pochino utile, da vi tenuto un pochino di compagnia e io vi do appuntamento come sempre al prossimo video. Ciao.